Volete acquistare delle maglie, felpe, cappelli in stile Vaporwave? neomachi.com E col codice sconto PEPPE10 avrete il 5% di sconto, link in descrizione. Ma buon salve a tutti. Come sapete, ultimamente è uscita la nuova canzone di Fede Zorita Berti e Achille Lauro. Il trio proprio... Perfetto. Il web come si è scatenato all'inizio che ha saputo codesta notizia, soprattutto per la regina indiscussa, ovviamente? Come l'ha presa il web? Quindi oggi andremo a vedere. I memini postati su Twitter Il posto dove ci sono più memini possibili Ed immaginabili Prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su tutti i social Se ancora non l'avete fatto Importantissimo E anche Di lasciare un like e iscriversi al canale Se ancora non l'avete fatto Spero eh Iniziamo col primo memino Fedez, oretta berti Achille Dauro Per l'Eurovision 2022 Europa Ti devi spaventare Ti devi spaventare eh già, Europa, preparati Il prossimo anno abbiamo il trio Se tutto va bene Chiara Ferranichi, La mia icona di stile è solo Orietta Berti Proprio lei, signore e signori Con questo stile Perfetto Perfetto E non dico nient'altro Questa immagine si commenta da sola Achille Lauro, Oretta Berti e Fedez se non sto volando allora non so cosa sto facendo, top memino questo top memino, quell'immagine è l'immagine che ha fatto discutere più il web nel primo periodo di pubblicazione, anzi non vedo l'ora di ascoltare anche il pezzo spero esca un'opera magnifica cose di cui pensavo non avessi minimamente bisogno, ora prontissima a cantare senza dignità come fai a non cantare una canzone di codesto trio, soprattutto se ci metti Oretta Berti e Achille Lauro di perle e di song Ne hanno create Poi con l'eleganza e con il rap di Fedez Perfetto Perfetto Disco d'oro subito Secondo me supereranno anche i maneskin Probabilmente Non è detto però è possibile Questa è la vita Un giorno ti svegli Cicamala ed il giorno dopo ti senti un po' orietta Berti Beh, soprattutto con quello stile La regina del web La regina dell'ultimo momento Che poi è strano Cioè, dopo tanti anni è ritornata, diciamo, in voga, in tendenza Wow Buon per lei È riuscita dopo tanti anni a mantenere il suo nome Il suo nome artistico Tanto di cappello, eh Una cosa che non succede tutti i giorni Fedez, ma che te ne frega di essere exposito? Te secola queen, mezza che queen ma questa foto giuro me lo screenshot, me lo taglio preciso me lo metto come sfondo del pc giuro lo faccio me lo metto come sfondo del pc se questo video arriva a tanti bellissimi like Willy Peote pompa il trash in nome del lol bla bla bla bla leggimi gli smalti che duetto con Orietta Berti dopo gli smalti, beh, non ci resta che questo trio anzi se non erro, lei ha fatto anche un'altra canzone mi sembra in questo periodo con un altro cantante Ma non dilunghiamoci eh Già stiamo dicendo troppo C'è chi vorrebbe essere Orietta Berti E chi mente Beh grazie al ca averceli quei soldi, sarebbe bello e anche duettare con uh, questi due grandi artisti vabbè, Achille Lauro, grande artista, oddio oddio, però, e concludiamo con questa immagine presa direttamente dalle tendenze di Twitter, in tendenza rap, al quarto posto niente proprio di meno che lei Orietta Berti, qualcuno si chiederà ma com'è possibile? È possibile tutto è possibile, a quanto pare a finire in tendenza rap una che di rap uh, non non c'entra molto però è riuscita va bene io direi di chiudere qui questo video spero che vi sia piaciuto in qualche modo ovviamente un bellissimo like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto seguitemi su tutti i social possibili e immaginabili basta che cercate il nickname tro mi trovate dappertutto e niente noi ci vediamo alla prossima e che la regina sia con noi